Ciao a tutti bentornati nella nostra cucina. Oggi io e Amico Orso, che per l'occasione mi sono yukata, vi spieghiamo come condire il riso per i sushi. Per la cottura del riso ho già fatto due video che trovate giù nelle info box. Per condire il nostro riso oggi useremo un preparato pronto. Se non lo trovate Potete semplicemente ovviare con dell'aceto di riso scaldato in un pentolino con un cucchiaio di zucchero. Ci mettiamo un pizzichino di sale. E voilà, il nostro riso per il sushi è pronto. Con questo riso ci potete fare maki, nigiri, uramaki, inari zushi. Se non sapete regolarvi a occhio, sappiate che più o meno servono 3 cucchiai di condimento per 350 g di riso a cotto. Per oggi è tutto, io e mi corso vi salutiamo, mi raccomando lasciate il like, scrivete i commenti, condividete sui social e ci vediamo al prossimo video. Itadakimasu!